Allora, siamo qua stamattina a Piazza Vittoria Veneto da Salerno, così come in tutte le piazze d'Italia, per far comunicare e portare a conoscenza dei cittadini italiani dei due referendum della CGL. I due referendum vanno a difesa del lavoro, per lo statuto dei lavoratori, per i voucher per i giovani, che c'è un uso sproporzionato e rispetto anche la questione degli appalti, in particolare nella pubblica amministrazione. Su questo intendiamo comunicare con i cittadini, fare alleanze con i cittadini, dicendo qual è l'argomento in questione. Oggi parte la campagna elettorale, faremo pressione nei confronti del governo per avere la data di quando si va a votare per il referendum e siamo convinti che i lavoratori, cittadini e pensionati, saranno a fianco alla CGL per riportare i diritti a fine appunti.